Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto la recensione di uno di quei prodotti che mi ha dato un sacco di soddisfazioni nel recensirlo, sì perché è facile recensire il prodotto top di gamma del marchio leader di una determinata tipologia di prodotti, ma il bello è scovare e trovare un prodotto che non sia il marchio leader ma che ci dia comunque delle prestazioni che ci entusiasmano e che sia giusto nel suo rapporto di qualità prezzo e questo è il caso di di lui questo stabilizzatore per smartphone della OM è l'iStadi X2 un prodotto ragazzi che mi ha entusiasmato tantissimo sì perché lui eh, viene venduto su amazon ad un prezzo che varia dagli 80 ai 90 euro poi il, il prezzo è variabile come sapete in base agli sconti applicabili eh, nella pagina dei prodotti eh, vi lascio qua sotto il link in descrizione o acquistabile ovviamente direttamente dal sito OM eh, che mh, pratica spesso degli sconti eh, direttamente appunto dal suo store ufficiale, eh, questo prodotto ragazzi è incredibile come io ho detto per rapporto qualità prezzo, mi è piaciuto un sacco recensirlo e mi ha sorpreso tantissimo, eh, è uno stabilizzatore meccanico su tre assi motorizzato da tre motori brushless, adesso andiamo velocemente a vedere cosa c'è nella confezione e poi ve lo faccio vedere da vicino, allora nella confezione che si apre a calamita quindi anche questo è un aspetto che mi piace tantissimo queste confezioni che vanno di moda adesso che si aprono appunto con attacco magnetico, eh, abbiamo subito un manuale dove ci spiega che applicazione andare a scaricare eh, da installare nello smartphone, è un'applicazione che si chiama OM Pro, è disponibile sia per iOS che per Android e poi ci spiega come aprire lo stabilizzatore prima dell'utilizzo poi abbiamo questa scatoletta dove abbiamo un sacchetto in microfibra per il trasporto e il manuale di istruzioni eh, dove troviamo anche la lingua italiana e qua poi abbiamo subito lui, la XTD X2 e i suoi accessori. Abbiamo un telecomando per andare a comandare a distanza fino a 10 metri le funzioni principali eh, dello stabilizzatore. Un piccolissimo eh, telecomando. Guardate quanto è piccolo ed è praticissimo. Poi abbiamo un piccolo cavalletto da eh, fissare sotto allo stabilizzatore. Se dobbiamo andare ad appoggiarlo su una superficie, utilizzarlo ovviamente in maniera statica. Poi abbiamo un cavetto per la ricarica perché lui si ricarica eh, con un cavetto usb eh, usb type c ovviamente come alimentatore dovete usare un alimentatore di quelli che avete voi già per lo smartphone o collegarlo al pc comunque un alimentatore di qualsiasi va sempre bene eh, e qua ragazzi abbiamo lui guardate quanto è piccolo e quanto è compatto e soprattutto una cosa veramente veramente interessante è il peso perché parliamo di uno stabilizzatore che pesa 260 grammi è veramente veramente leggero all'interno abbiamo una batteria che ci dà un'autonomia di lavoro di circa 10 ore ovviamente questo è quello dichiarato dall'azienda però è state anche un po' scarsi fate anche 8 ore comunque sempre tanta roba e la possibilità ovviamente di utilizzarlo anche come power bank. quindi andando a collegare un cavetto type C e poi un cavetto che ovviamente va collegato al vostro smartphone che sia type C o una presa lighting in caso di iPhone andrete anche a ricaricare il vostro smartphone mentre lo state utilizzando quindi comodissimo anche il discorso di farlo diventare un power bank e poi adesso vi faccio vedere come si apre in maniera facile per aprirlo è semplicissimo basta allentare questa rotella qua dietro andare a sollevarlo perché lui in questa posizione, vedete, rimane bloccato per il trasporto, vado a tirare lo sblocco e quando si ferma nella posizione che crea questo braccio dritto, vado a stringere la rotella che ho usato prima e lo stabilizzatore è pronto all'utilizzo, quindi avete visto che ci vuole veramente poco. Vado a chiuderlo per farvi vedere, per chiuderlo come è pratico, vado a chiudere ed eccolo qua. Lui è in grado di supportare smartphone di dimensioni importanti, arriva a dimensioni di un iPhone eh, 13 Pro Max o di un Galaxy S20 Plus per intenderci, cioè dimensioni eh, di smartphone veramente importanti. E una cosa utile sono queste smancature dove lo smartphone va ad inserirsi e i tasti ovviamente del volume e eh, dell'accensione e dello spegnimento dello smartphone non andranno a schiacciarsi quando eh, lo smartphone sarà inserito. Eh, qua sotto abbiamo una vite per appunto avvitare il suo tripiede o qualsiasi altro supporto che gli vogliamo andare a fissare perché comunque è una vite standard qua da parte abbiamo il pulsante per lo zoom qua abbiamo il joystick di controllo eh, se vogliamo controllare manualmente il gimbal eh, poi qua abbiamo dei luci a led che vanno a indicare appunto le funzioni che stiamo eh, utilizzando oltre anche indicarci eh, la carica della batteria qua abbiamo il pulsante d'accensione spegnimento che poi ovviamente servirà anche per attivare e disattivare altre funzioni qua abbiamo il pulsante per far partire la registrazione o per scattare le foto o per eh, come vedremo dopo fargli fare altre funzioni quindi questo è tutto quello che abbiamo sullo stabilizzatore eh, ma adesso direi di andare a provarlo da vicino eh, allora vado a montargli il suo tripiede così ce l'ho qua comodo davanti a me a questo punto non ci resta che prendere lo smartphone andare ad inserire inserirlo nel supporto, bisogna cercare di centrarlo eh, il più possibile eh, così che lui stabilizzi eh, senza problemi perché ha il peso più bilanciato quindi più è centrato lo smartphone meglio è e a questo punto basterà andare a aprire l'applicazione come vi ho detto che si chiama OM Pro andare ad accendere lo stabilizzatore tenendo premuto il tasto di destra ed ecco qua che lui si è acceso quindi adesso abbiamo già lo smartphone l'applicazione e lo stabilizzatore che comunicano quindi è tutto connesso tramite il bluetooth ovviamente per attivare la comunicazione dovete associare il dispositivo come fate con qualsiasi dispositivo bluetooth andate nel bluetooth fate la ricerca del dispositivo e una volta associato eh, lo riconoscerà sempre quando lo andate ad accendere quindi a questo punto basterà fare inizia registrazione ed ecco qua che siamo subito pronti ad utilizzare il nostro stabilizzatore adesso vado a cliccare su video così ingrandiamo l'immagine vado a girare la videocamera quindi avete visto che questo tasto o meglio questo simbolo va a girare la videocamera da quella posteriore a quella frontale e qua come abbiamo nel menu standard del nostro dispositivo eh, quello che vogliamo fare con la videocamera quindi video foto time lapse e via dicendo qua a sinistra poi abbiamo la possibilità se siamo in video eh, di andare a modificare la risoluzione in questo caso lasciamo eh, 1080 30 fps sotto abbiamo una funzione interessante che è l'Active Track, eh, possiamo scegliere tra l'Active Track del volto o l'Active Track di un oggetto, in questo caso selezionerò quello del volto così lui vedete mi tiene inquadrato se io mi giro lui mi tiene sempre inquadrato eh, è comodo ovviamente per fare queste cose o anche se stiamo facendo qualcosa all'aperto dove ci muoviamo lui cerca sempre di tenerci inquadrato e sempre qua sotto a sinistra abbiamo l'ingranaggio per le impostazioni le prime impostazioni riguardano eh, quello che è, eh, i parametri della telecamera quindi tutte le funzioni riguardanti la telecamera mentre quello sotto sono le impostazioni del gimbal quindi andremo a regolare e a configurare il gimbal a nostro piacimento vedete quante possibilità di regolazione che abbiamo eh, qua sotto abbiamo autocalibrazione che è una cosa importante soprattutto da fare al primo avvio eh, appoggiate lo stabilizzatore su una superficie piana mettete lo smartphone lo accendete e fate autocalibrazione così lui fa una calibrazione precisa della posizione orizzontale eh, poi qua sotto abbiamo un altro simbolo dove ci viene indicata la versione del firmware e il numero seriale del prodotto. Eh, ovviamente tante funzioni sono attivabili solo dal display ma altre sono attivabili da questi tasti ve ne faccio vedere solo qualcuna se io clicco due volte questo tasto un ricentramento della posizione se io vado a cliccare una volta sola vado a mettere lo smartphone in posizione verticale se io vado a cliccare un'altra volta lo smartphone torna in posizione orizzontale poi se andiamo a cliccare due volte il tastino qua da parte passiamo in modalità foto se riclicco due volte torna in modalità video se clicco tre volte cambio eh, la videocamera quindi passo da quella frontale a quella eh, posteriore vado a cliccare ancora tre volte e ritorno in quella frontale quindi da questi tasti abbiamo tante funzioni poi ce n'è qualcun'altra ancora però nel manuale di istruzioni è tutto spiegato bene o altrimenti eh, dal display potete fare veramente di tutto poi abbiamo questo tasto a scorrimento laterale che è per lo zoom e vedete che è praticissimo e funziona benissimo a livello di fluidità e poi una cosa che voglio farvi vedere sono le impostazioni del gimbal nel senso che come tutti gli stabilizzatori c'è la possibilità di cambiare le funzioni di movimento del gimbal quindi alcuni movimenti vengono bloccati in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare questa scritta qua in alto va ad indicare la tipologia di movimenti che avremo eh, nell'utilizzo del gimbal per andare a modificare questa opzione lo potete fare ovviamente entrando nelle impostazioni eh, del gimbal vedete qua abbiamo le quattro possibilità dove vi viene anche spiegato eh, anche se è scritto in piccolissimo però è in italiano perché comunque l'applicazione come avete visto è in italiano è scritto in piccolissimo vi viene spiegato eh, cosa fa eh, quel tipo di opzione o meglio cosa va a bloccare o non bloccare a livello di movimenti eh, quel tipo di funzione che andiamo a, a utilizzare eh, quella diciamo che ci dà la massima libertà dove praticamente tutto il movimento del gimbal è libero, eh, praticamente un movimento quasi a 360 gradi se vogliamo, è questo, infatti si è scritto All Follow, è praticamente eh, movimento libero dappertutto. Queste sono le quattro possibilità che abbiamo eh, per quanto riguarda l'utilizzo del gimbal, poi qua a destra dove possiamo andare a scegliere time lapse foto video abbiamo moment cos'è moment sono delle funzioni automatiche in cui lui ci crea dei micro video in cui ci mette anche la musica eh, molto piacevoli soprattutto se fatti nelle location ideali per quel tipo eh, di funzione o meglio di video che lui vuole andare a creare eh, sono davvero semplici basta andare a selezionare andare a cliccare su inizio vedete che in questa schermata ci fa vedere l'esempio del video che andrà a creare e ne abbiamo abbastanza adesso non so se sono 7 8 eh, vedete basterà schiacciare inizio fa un countdown di 3 2 1 adesso vi faccio vedere ovviamente in questo caso eh, sono fermo però se io vado a cliccare il tasto di registrazione eh, vedete che lui si posiziona e fa il countdown di 3 2 1 dopodiché inizia a fare appunto quel tipo di video eh, che ci ha fatto vedere in quella diciamo in quell'anteprima ovviamente in questo caso non verrà niente di bello perché è fermo però se state camminando verranno veramente dei video interessanti infatti vedete che adesso se faccio riprendi video torno indietro se faccio salvare i video quel video che ho fatto andrà a salvarsi che poi è questo video che vedete qua adesso che come vi ho detto eh, non ha senso fatto in questa situazione e per farvi capire cosa si può ottenere con uno smartphone e un gimbal stabilizzato come questo eh, a fine video vi lascio eh, dei piccole clip eh, girate con lui in una festa che c'è stata qua nel mio paese una yarn bombing eh, non so se voi conoscete questo tipo di festa in cui il paese viene addobbato con delle creazioni fatte ad ucinetto o a maglia ed è una cosa bellissima e ho approfittato di queste creazioni spettacolari che c'erano nel mio paese per, eh, provare e testare bene lui e quindi il video che andrete a vedere dopo o meglio queste clip che andrete a vedere dopo sono fatte interamente con lui e il mio iPhone 12 Pro e questo per farvi capire cosa si può fare con lui a livello di eh, registrazione di immagine e poi con un po' di montaggio video cosa si può ottenere e in più come vi ho fatto vedere all'inizio abbiamo pure lui questo piccolo telecomando che eh, ci dà le funzioni principali che poi sono quelle che abbiamo sul manico del nostro OM X. XD Due, eh, che però possiamo utilizzare a distanza, adesso vi faccio vedere. Basta andare ad accenderlo con questo piccolo interruttore, andiamo a metterlo su ON e lui è funzionante. Ovviamente, per utilizzarlo, bisogna andare a disattivare l'Active Track, altrimenti eh, lui tenta sempre di tenervi inquadrato il volto e non potete andare a muovere il gimbal perché lui tornerà sempre nella posizione o cerca di rimanere nella posizione per tenervi inquadrati. Una volta disattivato l'Active Track, guardate, vedete è una figata è incredibile perché è molto reattivo quindi è piacevole da utilizzare e poi ci dà le funzioni principali quindi le quattro frecce vanno un po' a fare quello che fa il piccolo joystick eh, mentre questi due tasti sarebbero un po' i due tasti qua frontali del manico infatti se io clicco una volta questo qua vado a far ruotare eh, lo smartphone stessa cosa che fa questo vedete identico è uguale quello di sinistra va a far partire la registrazione video Se io vado a cliccarlo vado ad interromperla quindi ragazzi eh, avete visto che prodotto come vi ho detto eh, per rapporto qualità prezzo incredibile perché per circa 80 euro è un prodotto perché per circa 80 euro un stabilizzatore pazzesco e averlo in queste dimensioni questo peso perché andiamo a togliergli il cavalletto cioè guardate le dimensioni è davvero davvero piccolo è di una maneggevolezza incredibile eh, e ci permette di avere dei risultati pazzeschi e poi basta andare a cliccare il tasto di spegnimento lui si spegne e capite che si è spento perché lo smartphone praticamente è appeso eh, come se fosse un oggetto morto andate a rimuoverlo e in un secondo allentate la rotella laterale andate a chiuderlo in questo modo spingete che faccia clic leggero andate a restringere la vite e ragazzi questo è lui cioè Guardate la mia mano, guardate quanto è piccolo ed è leggerissimo, la cosa bella è che parliamo di 260 grammi e non vi stanca nel braccio, nella mano, nel polso, cioè potete utilizzarlo per un sacco di tempo, io quando l'ho utilizzato per fare le clip che vedrete tra poco l'ho utilizzato per tantissimo tempo ed è stato incredibile eh, per quanto non mi sia stancato minimamente nell'utilizzarlo e poi potete riporlo dappertutto eh, basta una borsetta uno zainetto una tasca dei pantaloni io tipo nei pantaloni estivi che ho sempre le tasche laterali ci stava benissimo e sicuramente la trasportabilità e il peso sono sicuramente uno dei suoi punti di forza oltre ovviamente alla resa dal punto di vista della stabilizzazione quindi ragazzi adesso vi lascio alle clip che ho registrato con lui per farvi capire per trasmettervi cosa si può fare con un prodotto di questo tipo e se il video che avete visto fino adesso è quello che andrete a vedere come clip vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler delle location di dove vado a volare spoiler dei prodotti che arriveranno qua su youtube sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale probabilmente anche i coupon di lui potrebbero arrivare lì ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale